Ehi, hey, oggi faremo il paragone tra i mouse, Razer e Tudder. Mi raccomando, guardate il video fino alla fine, lasciate like e iscrivetevi al canale. Forza, iscrivetevi, dai, dai, dai. Seguitemi sul sito Viola perché spesso faccio le live. Detto questo, godetevi questo fantastico video. Hey, oggi proviamo tre mouse, il Razer The Tether V2, il Razer The Tether V2 Pro e il Razer The Tether Elite Sto registrando il video nello stesso giorno in cui ho registrato il video del V2 Pro, però non fateci caso, tranquilli Allora, vi metto i mouse qua davanti, questo è l'Elite questo è il v2 wireless Cioè il v2 pro scusatemi E questo è il dettader v2 Con il cavetto Come ho già detto nello scorso video Secondo me il migliore è quello wireless Comunque qua davanti non c'è la lucina Io penso per una questione di batteria Credo per questo Poi non lo so Allora le differenze tra il v2 normale e il v2 pro Sono il cavo Cioè che la versione v2 pro è wireless Mentre la differenza tra tra Detailer Elite e V2 sono un po' di più. Quindi scartiamo momentaneamente il V2 wireless. Allora la differenza qual è? Ovviamente il peso, il Detailer Elite pesa più di 100 grammi. Poi cambiano i tasti qua, i tasti DPI. Poi cambia anche il sensore, ovviamente il migliore qual è? Il migliore è il V2 perché è aggiornato. Poi cambia anche il cavo. Qua sulla scatola c'è scritto che il cavo è Speedflex. Poi cos'è che cambia? Cambia il sensore e gli switch dei tasti. Infatti il click è anche diverso. Il Razer V2 è un click più morbido rispetto al Detader Elite. Queste qua principalmente sono le differenze. Ovviamente non sono sceso in dettagli perché sennò vi annoierei troppo. Se dovessi fare una top, il primo sarebbe il V2 Pro, il secondo la versione Elite, poi vi spiego anche il perché. E infine il Detader V2 Pro normale con la versione con il cavo Perché questa scelta? Perché io non Mi trovo bene a giocare con i mouse leggeri non, non ce la faccio, non ce la faccio Come ho detto prima questa è una cosa soggettiva Magari voi vi trovate meglio con dei mouse Leggeri, mentre io mi trovo meglio Appunto con mouse un po' più pesanti Intanto direi di andare a giocare Ovviamente usiamo il mio mouse preferito Il V2 Pro Ah eccoci qua, direi di andarci a fare Una bella Bedwars. se c'è una solo No, figo, ah sì, ce ne sono, ok sì, Stiamo qua, aspettiamo che parta mancano 50 secondi ne approfitto per bere dell'ottima acqua Ah, ci vuole ci vuole che bello bere dovreste bere anche voi fidatevi di me c'è cioè, squid di tentacolo e che bella skin comunque con questi vetri sembriamo degli astronauti siete pronti per andare sulla luna eccoci qua cambiamo tempo mettiamo non lo so un sunset magari Ok, già sul sunset. Ok. Allora andiamo diretti nell'isola dei diamanti. E vediamo di vincere questa partita, in qualche modo. No, dai, mancava un blocco. Perché devo cadere se manca un blocco? Che senso ha? Che senso ha? Ma il giallo non c'è? No, sì che c'è il giallo, però non fa niente. Vabbè va bene, ah no sta bardando il letto ok, gioca un po' più difensivo, ci può stare, ok non volevo cadere di sotto perché sennò mi mettevo ad urlare fortissimo Con il primo diamante ci mettiamo la trappola e bardiamo anche noi un pochino il letto, così può andare voilà voilà poi ci facciamo l'armatura in ferro uh, come sta bardando con la lana e il legno se ricordo bene quindi cesoie e ascia e qualche blocco così voilà e attacchiamo appunto il giallo vediamo se riusciamo senza morire io ho i miei dubbi però ci possiamo provare faccio il ponte così almeno mi è più comodo prendere le risorse più avanti Ah, si è fatto la spada in ferro, mannaggia, mannaggia, questo Due diamanti, cosa faccio? Faccio protection Sì, faccio protection, dai Ok, protection, noi ci facciamo la spada in pietra perché siamo dei professionisti Penso mi abbia rubato un diamante Ma adesso ce lo riprendiamo, tranquilli Tranquilli Ok Non si è accorto di niente Ah no, il diamante non l'ha preso comunque Non erano ancora spawnati. Eh, Elio, mi dispiace davvero tanto eh, mi spiace, mi spiace, sono mortificato. Non odiarmi, ti supplico, non odiarmi. Allora, mi sono preso le sue risorse, adesso prendo qualche diamante qua. E sharpness non riesco ancora a farla. Vabbè, innanzitutto ci facciamo delle mele. Tutta sta roba la possiamo mettere qua, mentre sti blocchi buttiamoli di sotto, così. Ok, almeno abbiamo l'inventario ben pulito. Questo dove vuole andare... Non si è accorto che sono qua io. Non si è accorto che sono alle sue spalle. Ora sì. <ride> Va bene. Oh, quanti diamanti! Grazie, gentile la parte tua. Perché non si attaccano questi due? Vabbè, ignoriamoli. Andiamoci a fare sharpness, che è la cosa migliore. O oh, forse viene anche il verde qua, eh? No, speriamo di no. Che se no, qua non va bene. Dov'è che sta andando? Sì, mi sa che sta venendo da me. Allora, sapete cosa facciamo? Facciamo sharpness e questo. Ok. Abbiamo due diamanti, lasciamoli lì per il momento. No, non ho capito dove voglia andare il verde. Però io per sicurezza mi faccio... Facciamoci protection 2... Perfetto, magari una mela in più Potenziamoci asce piccone Sporcaccione è stato ucciso Ok, interessante, ora combatterà contro di me Ok, non aveva diamanti né niente uh, Vedo se riesco a distruggere velocemente almeno un team O il rosa o il bianco Vado dal bianco allora Ok <gasps> Ma... No, stanno teamando sti due, stanno teamando Ma va ci posso credere, mi ero fatto le robe che fastidio però lì c'è il bianco ovviamente lui ci è arrivato lì, non è che lo freccia per farlo cadere, ovviamente no ora andiamo dal rosa, ce la pagherà cara, carissima ha droppato l'arco, <ride> che sciocco ok, mangio la mela questo spawnato, eccolo qui Mettiamo tutte le robe qua uh, Sporcaccione Mi sa che mi sta andando in base Però ho messo la trappola Io non penso abbia fatto il piccone No si sì, si sì, l'ha fatto L'ha fatto Presto tara Presto Adesso c'è fatica da scavo 10 secondi Se non sbaglio Quindi Facciamo in fretta Ok Sono arrivato in tempo Ok Occhio al blu Oddio Che situazione Che situazione Va bene Abbiamo protetto il letto Per fortuna una. Torniamo in base e ci facciamo nuovamente la trappola Perché ci ha salvato la vita praticamente Ok così e poi anche protection Con questi due facciamo forgiatrice Almeno riesco a bardare ancora meglio il letto Lo Mettiamo l'handstone dove manca Cioè qui così E bardiamo ancora un pochino meglio Cosa dite? Facciamo così Voilà Ok, potrei metterci anche un po' di legno, effettivamente. Così dovrebbe andare lì, non posso metterla. Vabbè, fa niente, togliamo questo. Così. Sta arrivando il blu, ma il letto l'ho bardato, quindi dovremmo essere un attimo più tranquilli. Perché mi ha avanzato un blocco? Ah, perché qua non posso metterla, è vero? Chi c'è qua? Il verde. Che team con il blu. Ah, ok, ah, va bene. Quanti timer oggi? Ok, ho ucciso. Oggi è proprio giornata di Timer. Pazzesco. Allora, il problema è che se attacco uno, viene l'altro a rompermi il letto. Qua sembrerebbe tutto tranquillo, però non abbassimo mai la guardia. Mi faccio questo. Sarebbe comodo avere anche qualche smeraldo. Allora, loro possono passare per questo ponte e per quello lì. Quindi, in teoria, se sto qua al centro, non dovrei avere problemi. Se riesco a prendere quei diamanti lì, sarebbe fantastico. Tanto la trappola l'ho messa. Non mi ricordo se l'ho messa però Che ansia No guardalo lì il verde Se ne vuole approfittare Gli rompo il letto Arriva anche il bianco Vabbè qua Vado a rompere il letto del verde almeno Poi lo fai in e Siamo a posto Letto distrutto Guardalo qua Speriamo si tuffi nel vuoto Vediamo se si tuffa nel vuoto Così spacco il letto No non si tuffa nel vuoto Ok Allora mi faccio magari qualche freccia in più Una mela E blocchi. Ok sta tornando qua lui Non so se mi abbia notato Ok no Cosa succede? Sono sommagato Ok Perfetto Ora dobbiamo ucciderlo Definitivamente Ok boh Final killato Perfetto Oh il blu si è fatto l'arco Oh guarda quante risorse che ho Me l'ho dimenticato io Allora droppiamo questo arco qua Guarda qua quante... Non l'avevo visto tutta quella roba lì Non l'avevo vista non l'avevo proprio vista. Allora, mi faccio velocità. Qualche mela. E faccio questi. Ok. Ma scusami, no. Posso fare direttamente così. Però, prendiamoci altro oro. Oh, mi è venuta in mente un'idea. Facciamo così. Poi facciamo haste al massimo. Mela volontà. Pozione di salto. Ci beviamo. Latte. Pozione di rapidità. Pozione di salto. Mettiamo questo qua. Questo qua. Così. Andiamo su. Se mi fa andare... Ok, poi andiamo di qua così. Ok, non mi becca, perfetto. Qua così. Perfetto. Va bene. Non mi ha visto, ma sono qua. Ok, rompiamo qua. Perfetto, mangiamo la mela. Non facciamolo scappare. Pippi Minecraft. Rip, bene così, bene così Ci facciamo altre mele E andiamo da qualche altra parte Il rosso c'è ancora, il rosso sì che c'è ancora No però non ha il letto Ce l'ha soltanto il bianco Sta durando un po' troppo questa partita Non credete? Oh eccolo qua Ok mi bevo al volo il latte Va bene, e gli rompo il letto Ok Ciao bello Perché colpisce con l'ascia? Perfetto così, poi ci facciamo la spada in diamante e l'arco con knockback Mettiamo questo via e adesso andiamo da Martin13mok Anzi siccome ho tre smeraldi potrei usare la bussola siccome l'hanno fissata. È a 103 metri quindi è nella sua base credo uh, Di primo impatto mi viene da pensare che appena arriverò lì spammerà tanti golem Quindi noi per contrastarli dobbiamo farne anche noi uno. come fare potenziamo forgiatrice al massimo così e facciamoci i golem ne abbiamo fatti soltanto due poi ci facciamo salto e speed piccone non serve più siccome il letto non ce l'ha qualche blocco in più facciamolo che non si sa mai mi raccomando le mele, le frecce, magari faccio anche un'invisibilità anche se non mi piace usarle però. Bene, eh, avviciniamoci verso di lui e speriamo di vincere questa partita delle bad wars. Spostiamo le cesoi così mettiamo le mele qua. Mi sa che ha fatto forgiatrice al massimo lui eh. Quindi Gli metto. Dove vai? Vabbè, no no va bene così. Oh perfetto, pensavo fosse più impegnativo Boh, abbiamo vinto Vittoria, GG, GG ragazzi GG, GG Potenza assoluta quest'oggi, potenza assoluta Quindi secondo te qual è il mouse migliore? Fammelo sapere nei commenti Ricordatevi di iscrivervi al canale E di lasciare un bellissimo like E commentate con il mouse che vorreste vedere nel prossimo video Detto questo fate i bravi E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao Donna secca, viva vicina che vicino sta chi di ma a te lui come è che come è la tua non mamma di modo non chi è